Ciao, buongiorno, anche oggi è terminata la nostra diretta come sempre dei martedì mattina, dove parliamo un po' di musica e abbiamo fatto un salto nel 1969 oggi abbiamo parlato di rock 1969 abbiamo ascoltato tantissimi, tantissimi brani a partire da loro eh, che sono stati coloro che hanno aperto un po' con la musica prog poi una bellissima copertina questa dicevamo abbiamo fatto un po' la storia da Woodstock ma anche a quella che è stata poi poi, eh, praticamente, il um, concerto di Altamont, dove insomma ci so, c è, c è, era scappato anche un morto. Ma neanche i Rolling Stones che stavano suonando in quel momento, insomma, si erano accorsi, eh, accorti dell'accaduto. Uh, ma abbiamo parlato un po' della musica prog che è nata in quegli anni: 1969. Abbiamo parlato dei King Crimson, abbiamo parlato degli Yes, che sono stati coloro che, per quanto riguarda la musica prog, l'hanno un po' portata avanti. Uh, abbiamo ascoltato anche un brano dei King che si era separato nel frattempo si era messa con un altro aveva fondato un nuovo gruppo, un nuovo album che però non ebbe tantissimo successo anzi fu proprio un flop eh, nel 1969 ma a luglio muore anche eh, se vogliamo eh, raccontarlo e ricordarlo Uh, Brian Jones dei Rolling Stones e oltre a Jimi Hendrix anche uh, Jim Morrison scrive una diciamo così poesia Ode to LA uh, che viene poi musicata con il brano Riders on the Storm e viene uh, praticamente pubblicato e noi ci siamo ascoltati anche i Doors per poi fare un salto a quelli che sono stati se vogliamo um, anche i Genesis e i Pink Floyd uh, che sono tra coloro che nel campo del 1969 hanno poi eh, raccontato quella che era la storia della musica un po' più eh, psicadelica e non solo e questo invece era l'album dei Dora eh, dove è stato estratto Riders on the Storm e eh, Lei Woman ehm, questo è un po' quello che ci siamo raccontati oggi poi eh, insomma c'è chi come Pachi ha anche eh, ricordato che nel 69 c'era anche un tipo di ehm, come si dice, di aperitivo particolare con nome Blu Abbiamo fatto un salto però negli anni 80 con un gruppo spagnolo per salutare i nostri amici spagnoli che stavano lavorando per questo periodo un pochettino duro difficile per tutti con il Covid. Eh, che dire, io mi sono divertita, spero di aver preso dei brani che vi abbiano fatto piacere, che vi abbiano fatto un po' anche, come si dice, eh, ritornare indietro negli anni 60 e riscoprire come sempre ogni tanto un po' di buona musica. Se vi va, martedì prossimo siamo nuovamente qui a raccontare altre storie, magari flop, magari no, e dovremo andare in ordine, quindi 1970, ma eh, insomma, metterò un post e vedremo che cosa andremo ad ascoltare, magari grazie anche ai vostri suggerimenti e alle vostre storie. È tutto, un abbraccio, a presto, ci vediamo martedì prossimo con altra musica, ciao!